Allora, iniziamo, iniziamo a parlare degli aspetti mentali. Allora, intanto lo sappiamo benissimo, qui con la mente, quante volte vi hanno detto eh, la testa, la testa, la testa, la testa... Beh, sembra una cosa stupidissima, però eh, l'avete imparato sicuramente, diciamo un po di, di roba... Avete imparato sicuramente nel, nel corso del primo livello no? che, in cui bisogna, è opportuno, anzi è essenziale, parlare solo di cose positive. No? Quando c'è da correggere un errore non dovete dire eh, la cosa negativa. No? Hai sbagliato, eh, no. devi far scivolare le dita sulla guancia, no? hai tenuto la mano e questo è già un aspetto mentale no? perché la positività aiuta ad essere positiva quindi qual è la parola chiave per il tiro con l'arco in generale per l'arco nudo in particolare crederci è il miglior modo di riuscire e questo deve essere un scolpito nella roccia agli istruttori credere dovete avere un metodo per cui il vostro allievo o voi stessi nel caso foste anche arcieri portare a questo livello in cui l'ottimismo deve essere la chiave di volta del vostro metodo di allenamento crederci è il miglior modo di riuscire non dovete avere eh, remore su questo. Su questo Perché questo? Perché questo? Cos'è che fa? Aiuta? ad avere risultati, a innescare un circolo virtuoso nel quale io raggiungo i miei risultati reali, obiettivi e l'autoefficacia. Io devo avere, devo impostare un metodo di autoefficacia. Io devo avere il, la possibilità di ampliare il mio senso di autoefficacia. Qual è il senso di autoefficacia? si arriva per gradi ad avere questo senso di efficacia, Vi faccio un piccolo esempio. Se io devo camminare su questa riga, guardate come cammino bene, cammino anche all'indietro. Quindi se questa striscia che sarà di 40 cm, ci posso camminare con le mani dietro la schiena tranquillamente, vero? non sborderò mai quante probabilità ci sono che io sbordo e bordo con tutti e due i piedi nessuna nessuna, è vero? al 100% posso essere sicuro di camminare su questa striscia quasi a tutti chiusi. mettiamo invece che ci sia questa striscia ma ci siano mille metri di strapiombo da una parte e mille me metri dall'altra. Okay? A parte il vento, che c'è il vento a 100 km all'ora, non mi conviene. Ma cos'è che mi ferma dal non camminare su questa striscia di cui sono sicuro di avere il 100% di possibilità? la certezza le mie ansie no non ho un senso di autoefficacia tale che mi permette di fare questa attività autoefficacia de... so, è cioè il fatto eh. di poter affrontare sicurezza la sicurezza eh, ma io sono certo allora sono certo al 100% non al 99% no, non c'è una, una probabilità una mezza probabilità di mezzo io sono certo al 100% che anche ad occhi chiusi io su questi 40 centimetri sono in grado di camminare. Non c'è dubbio su questo, non c'è nessunissimo dubbio. dovrà essere in grado anche se sto... Ci sono tre il... Indipendentemente... Allora, come posso arrivare a questo? cominciamo ad avere un metro. E un metro mi dà già, mi aiuta già, no? un metro anche se cado non faccio male tanto per cominciare e così, e così via ma funziona, eh? vi assicuro che funziona poi beh, comincio con un metro e mezzo comincio con due metri e siccome anche a due metri sono sicuro che tutto funziona alla perfezione posso cominciare con tre metri e già tre metri credetemi, sono tre metri è un piano e cadere dal primo piano ma la mia autoefficacia è enormemente cresciuta grazie a questi piccoli passi, piccoli passi che ho fatto che mi hanno inserito la sicurezza e l'autoefficacia necessaria per non avere nessun ansia. Vi assicuro, funziona. Funziona al 100%. Come possiamo trasportare questo nel tiro con l'arco? Questa è in, la metodologia che dovete applicare voi per, e togliere ansia dal, dai vostri arcieri. Se io devo essere interrogato quando ero studente e sapevo perfettamente, avevo studiato e sapevo perfettamente, ma non vedevo l'ora di essere di essere interrogato, no? Perché adesso non ha alla perfezione. Allora, se io sono stato allenato bene nel modo giusto, sono perfettamente consapevole dei miei limiti, sono perfettamente consapevole dei miei pregi e, e di quello che so fare, Però, non farò le stesse identiche cose. Non c'è dubbio su questo. Non c'è nessunissimo dubbio. Se io in nel, nel mio allenamento, e il mio allenatore mi dice bravo solamente quando faccio bene e non quando faccio male, beh, nel mio cervello si forma una, una diversa percezione della realtà. La mia realtà è quella delle volei buone e mi dimentico delle volei cattive e questo non è un bene per l'arciere perché si fissano false aspettative, quindi non è del tutto, del tutto buono lodare gli arcieri quando fanno dei, delle buone mole in allenamento, anzi non c'ha nessun senso se ci pensiamo bene, perché il feedback che ci dà il bersaglio in allenamento non è proprio quello a cui noi dovremmo aspirare, ma dovremmo aspirare a ad avere dei feedback eh, di percezione, adesso poi vedremo quando parleremo di fondamentale. Quindi è un errore eh, che purtroppo io vedo tantissime volte da parte degli istruttori che pensano di, di fare bene, invece no, credono, creano delle false aspettative, perché poi anche l'arciere stesso quando poi prova e dice ma io non... Faccio tutte belle bellevole, qualche freccia va, forse bisognava eh, aiutare la sua retroefficacia in una maniera un pochettino diversa. Quindi questo è molto importante, specialmente nell'arco nudo, dove nell'arco nudo ehm, siccome è molto difficile tirare quell'arco l'arco nudo, fare i punti, per no? perché poi dobbiamo, quello dobbiamo fare. Nell'arco olimpico, nell'arco compound sono delle facilità in cui eh, l'arco è più preciso, più stabile, mi permette eh, una metodologia di allenamento più, più lineare. Nell'arco nudo non è così, le catene cinetiche in cui devo mantenere quest'arco in posizione dritto senza stabilizzazione senza... è molto più difficile, è molto più difficile, infatti lo dicono i punti sul bersaglio, molto, ma molto, molto meno che non con gli altri archi dove, dove ci sono accorgimenti che mi permettono di utilizzare il mio corpo in una maniera molto più interessante. No? ecco una cosa che sempre a parlare e che eh, è quella della legata un po' a queste cose qua la realtà in effetti cioè quello che noi la realtà non esiste no? la realtà quello che il mondo esterno è, è solo una costruzione di quello eh, che noi siamo in grado di percepire quindi questa è una cosa molto, molto interessante perché ognuno di noi può crearsi una sua realtà eh, ottimale non è vero che eh, è il mondo che ci, che ci può manipolare siamo noi che possiamo effettivamente molto velocemente e molto, in modo molto rapido manipolare il mondo e ottenere dei buoni risultati manipolando la realtà no? quando si addestrano i cani questo, questo è interessante perché molto spesso si parla di target panic si parla di, di condizionamento forse l'avete studiato no? il condizionamento classico forse avete in materia le faccio un po' stranomate è stato studiato, si chiama per l'appunto condizionamento classico. Non stiamo lì a, a, a entrare in questo argomento, ma potete andare su internet e digitare condizionamento classico. È un, è un condizionamento che si usa molto nel, nell'addestramento dei cani, per esempio. Il cane, il cervello del cane, è facilmente manipolabile. È come una scheda perforata. Sapete, le schede perforate quando si usavano nei computer, adesso si usano... I di no? <ride> o, o gli stati 0 o 1, no? Quindi in modo tale che una volta che io ho perforato questa scheda il, non c'è più nessun dubbio, il cane si comporterà a certi stimoli in una certa maniera. Non ci sono più dubbi, l'ho condizionato per sempre. Per sempre. Tutti gli esseri viventi hanno purtroppo non sono perfetti, mi dispiace hanno questa, eh, questo chiamiamolo difetto sono facilmente manipolabili quindi è facilmente il nostro cervello è facilmente manipolabile sia nel bene che nel male fissando certi percorsi in cui poi non potrà più uscire da questi percorsi diciamo che l'essere umano siccome ha delle prerogative superiori tutti gli altri animali, cioè la forza del ragionamento notevolmente superiore può innanzitutto mettere delle contromisure, quindi preventive e le ma molto più facilmente di tutti gli altri del regno animale contrapporre Altre contromisure in cui da uscire da questo condizionamento, quindi anche qua potremmo approfondire anche questo, questo discorso. Che ripeto: non sono psicologo, quindi non, non mi permetterei mai di dare informazioni di cui il mio campo non è il mio campo professionale. Quando diciamo ad esempio vedere per credere, non è possibile questo. È impossibile vedere per credere, perché il nostro cervello non è minimamente in grado di farlo. Se parleremo di questo particolare. O lo o lo o lo il nostro cervello ha pochissimi neuroni, veramente pochissimi neuroni dedicati al mondo esterno. Per poter percepire la realtà deve prima credere, per poter creare la realtà. Quindi è molto importante, non, non è vedere e poi credo, no, io prima devo credere. Ecco, questo è molto importante nel vostro metodo sia di apprendimento che di insegnamento. Assicurarvi che il vostro allievo creda a quello che dite perché se no non funziona non funzionerà mai non funzionerà mai non si formerà mai una realtà in cui lui possa immedesimarsi quindi è molto importante che prima si creda se non si crede non si forma la realtà e quindi non si vede funziona così solo se si comprende ciò che si vede lo si può percepire solo se si comprende ciò che si vede lo si può percepire Sennò, il, altrimenti non lo si vede ma ah, funziona così eh? funziona mediaticamente d'altronde si lavora solo su questo solo su questo per quello che mi fanno, fanno, fanno votare ma prima di tutto mi hanno creato la realtà <coughs> Come possiamo manipolare la nostra realtà, il nostro piacimento? Beh, innanzitutto, se vogliamo cambiare, dobbiamo far finta che sia così. Se noi vogliamo cambiare, diventare più bravi, dobbiamo tranquillamente immaginarci di esserlo abbiamo solo dei benefici su questo, su questo particolare solo ed esclusivamente dei benefici non è solo ottimismo perché questo? perché questo faciliterà la nostra immaginazione che genererà consapevolezza e che ci, e che ci porterà ad essere al centro di una nuova realtà sono andato troppo veloce è eh, così, non, eh, non, non siate eh, ne parleremo quando parleremo della mira non siate troppo su dei modelli fissi. Dobbiamo, non, non esiste un arciere un, un arciere su cui abbiamo un modello, no? E quindi dobbiamo manipolare un po' quello che vediamo come possiamo innescare questo circolo virtuoso innanzitutto dobbiamo innescare la passione perché è la passione è la migliore motivazione che noi possiamo dare quindi dobbiamo innescare la passione la forza di volontà, quante cose, eh? ma d'altronde lo sappiamo tutti, no? Se vogliamo, quando parleremo di fondamentali, vedremo che per arrivare la performance, se è lassù, sarà tanto più alta, tanto più stabile di quanto sarà larga la base, no? Perché la performance è una piramide, è una piramide, quanto più grande sarà la base, tanto più alta sarà la performance. E la performance sarà tanto più stabile per quanto la base. Cosa c'è alla base? I fondamentali che vedremo subito. Questi famosi fondamentali del tiro con l'arco. Ma siccome la passione è la migliore motivazione, come possiamo innescare questa passione? Bisogna avere forza di volontà. È qualcosa che dobbiamo avere di nostro. Perché non è che... vi io vi auguro il meglio del meglio del meglio ma il eh, campione sarà uno su mille e non è solo con l'allenamento non è solo con giusti metodi che si diventa campione ci vuole qualcosa di innato, no io posso allenarmi eh, 24 ore al giorno con i migliori tecnici del mondo ma non correrò i 100 metri in 10 secondi non ci sono dubbi su questo minimamente come anche avendo una bella voce che non ho non diventerò mai pavarotti pur allenandomi 24 ore su 24 per cent'anni quindi qualcosa di innato ovviamente bisogna avere però questo ciò non toglie che comunque poi il nostro compito è quello di portare a un livello meglio più gente possibile perché poi sarà un altro trampolino no? dal livello medio ci sarà un altro trampolino per a portare più gente possibile ad ottenere dei risultati. Qualche domanda? Siamo stati sul rossi. Ovviamente com come si può organizzare la forza di volontà? Certi meccanismi mentali favoriscono un potenziamento della forza di volontà che alimenta la dedizione che alimenta, riconvertendola in passione. È logico, no? Io però devo avere forza di volontà. Qual è questa forza di volontà? Beh, intanto andarmi a allenare tre volte a settimana, perché se non mi alleno tre, quattro volte a settimana, è quello che devo mettere, no? Quindi la forza di volontà alimenta la dedizione che mi farà fare piccoli passi e mi farà aumentare la mia consapevolezza e mi farà avere la passione. La passione è la migliore motivazione. E devo innescare questo circolo virtuoso. Qualche domanda su, questo, su questi piccoli aspetti? Quindi, piccoli passi. Poi sapete già, no? gli obiettivi devono essere reali, bla bla bla, le, le solite cose, ma sono cose importanti no? perché portano ad avere autoconsapevolezza, autoefficacia. Quindi piccoli passi reali, eh, applausi globali, non solo sulla bella valle, ho fatto 30, e, bravissimo, io alle volte vedo sui social, vedo delle, delle foto di frecce nel centro almeno avessero messo una, una, una, una visuale nuova perché tutti quei buchi tutti intorno che li aveva fatti non si sa ma questo non è purtroppo il tiro con l'arco è così va visto nella sua globalità ho visto in una singola freccia qualora anche si tirasse una singola freccia se io fossi cacciatore se io fossi cacciatore e i cacciatori che caccia con l'arco sa benissimo che in una battuta di caccia con l'arco si tirano nell'arco di otto ore di caccia si tirano al massimo quattro frecce questa è realtà inconfutabile Postamenti, tutto quello che ne consegue da essere cacciatore l'arco. e so benissimo che di queste quattro frecce che tirerò non dovrò ferire l'animale Doveva ucciderlo. Questa è la base, la base di ogni cacciatore con l'arco. Qualora abbia un senso cacciare con l'arco? Ovviamente per me non ha senso cacciare, sono assolutamente contro la caccia di qualsiasi tipo. Ma se vogliamo parlare di caccia con l'arco, io tiro quattro frecce e queste quattro frecce devono uccidere quattro animali. Questo cosa vuol dire? che io ho tirato 4 frecce e ho fatto quattro centri perfetti per ottenere questo risultato per ottenere questo risultato del 100% per, il così deve fare, per ottenere questo risultato io devo su 60 frecce a 18 metri devo almeno almeno fare 40 frecce nel giallo 40-45 frecce nel giallo Se no, non vado a caccia, perché ferisco l'animale, lo perdo e, ed è contro ogni etica di caccia. Ma perché io su, a 18 metri, che è la distanza massima della caccia, prendo il cuore, che è giallo, che è 8 cm e devo essere un buon arciere. Non parliamo poi, se ho uso un lombò o un arco tradizionale, dove il, lo strumento non è, non è, ha molto meno precisione di un arco eh, tecnologico in alluminio con flettente carbonio, da lì ne consegue che i cacciatori con l'arco eh, sono solo sulla carta, non, non esistono nella realtà effettivamente, perché io non ho mai visto eh, archi tradizionali che fanno 45 gialli su 60 francce cioè nella mia vita. Non l'ho mai visto. Quindi tutti quelli che eh, fanno simulazione venatoria con gli archi lombò e gli archi da caccia lo fanno cardiletto, non certo per essere dei cacciatori. A meno che ovviamente la caccia venga intesa come effettivamente è intesa dove non si tira si tira fra i 5 e gli 8 metri con l'arco sappiate questo che per poter prendere gli animali bisogna mettersi su un albero e tirare quando... ma già questo avviene col compound già col compound si tira intorno tra i 12 e i 15 metri tra gli 8 e i 15 metri tutti, il 99% del, della caccia col compound viene fatta sul tristente, quindi appollaiato su un albero, passa l'animale e così succede. Così avviene negli Stati Uniti. Quindi oltre i 18 metri non, non esiste nessun tipo di caccia con l'arco. No. Tutta caccia di appostamento non può proprio esista anche per una questione proprio che eh, se pensi che una, una freccia pesa intorno ai 500 grammi, 500, 550 grammi, la, la, la punta è sui 250 tra i 250 e i 300 grammi la punta con le lame quindi insomma dopo un certo <ride> dell effetto dell'attrito con l'aria e della, della gravità della terra non ha più la forza di penetrazione dopo 18-20 metri, per la pelle degli animali più grandi, non è così, non è così semplice. Detto questo, detto questo, se non abbiamo domande sugli su aspetti mentali, possiamo parlare un po' di regolamenti.